Ciao, mi chiamo Davide Nakuma. Come si nota un bambino? È una domanda importante, perché gratificare un bambino è un aspetto fondamentale della sua crescita. Mettiamo questo caso. Arriva vostro figlio a casa, dopo che ha fatto una verifica a scuola o un'interrogazione o qualcosa che ha avuto una prestazione a scuola, e ha preso un bel voto. La reazione naturale è quella di dirgli, bravo, come sei stato intelligente. Sbagliato. Sbagliato. Perché sbagliato? A tutti i bambini, come dicevamo, piace essere gratificati e le aiuta. Il problema è nel come lodiamo il bambino. Se io lodo l'intelligenza, corro un grosso rischio. Il rischio è quello di passare il concetto che l'intelligenza è qualcosa di fisso, qualcosa di statico, un aspetto immutabile del carattere come se fosse il colore dei capelli o il colore degli occhi, non è così. L'intelligenza non è un tratto ma è un comportamento, noi ci possiamo comportare in modo intelligente o possiamo comportarci in modo stupido, se io per una verifica studio, ripasso, faccio gli schemi è un comportamento intelligente. Se poi nel momento che sono davanti alla verifica cambio rispetto alla strategia che ho studiato perché mi trovo in una situazione un pochino diversa, allora sono intelligente perché mi sto comportando in modo intelligente, mi sto comportando in un modo flessibile. Questa è l'intelligenza e questo è il comportamento che noi dobbiamo dire ai nostri figli. Perché? Perché se io lodo un bambino perché è intelligente, cioè un suo tratto, e il fatto che il bambino poi pensa che vale anche l'inverso, ovvero sia che quando invece non va bene allora è stupido. Cosa succede? Succedono allora tutta una serie di meccanismi di difesa, di eh, strategie che, che il bambino può mettere in atto per evitare di sentirsi stupido, come ad esempio il non studiare. E allora per evitare questo e per portare avanti il nostro pensiero che l'intelligenza è un comportamento, dobbiamo sempre lodare l'impegno che il bambino mette, non l'intelligenza.